Sappiate che dopo un'alleanza con l'albero, non è che è finita lì. Vi ho scritto, l'alleanza è solo il primo passo. Tutto il potere della magia dell'offerta sta appunto nell'offerta. No? E le offerte sono sempre cicliche. Non è che si dà una volta e basta, ed è finito, punto. Quindi, ecco perché vi ho detto che dovreste avere l'albero in giardino, è comodo però altrimenti poi ora vi spiego anche delle variabili in cui si trovano soluzioni, perché si possono trovare sempre soluzioni. Ogni giorno poni ai piedi dell'albero un po' di nutrimento e dell'acqua. Questo lavoro va fatto ogni giorno, quindi mi capirete ancora di più se avete un albero bello, giardino, carino, piacevole, eccetera, allora eh, ogni giorno non vi ci vuol niente andare. Oppure nel boschetto davanti, proprio casa, no? Che ci vuole. Ogni giorno potete lasciare qualcosa. Naturalmente la forza vitale, l'energia che vi darà, ve la darà proprio ogni giorno anche. Non è che... Ok. Come... Ora parliamo di questo. Cosa offrire esattamente? Ricordatevi questo prima di leggere ed andare avanti. Noi stiamo affrontando insieme un esempio di come si fa un'alleanza e di come si porta avanti il culto di offerta. Ma voi, grazie all'esempio, acquisite anche le chiavi che poi sono cavoli vostri, ma certamente le potete applicare anche a tanto, tante altre cose. Non è fine a se stesso questo rituale. A parte che è meraviglioso e vi porta proprio dei benefici, ma anche nella salute, ma non è mai fine a se stesso, perché voi vedete, anche solo fino a qui, no? Scrivetemi se avete già scoperto tante cose nuove, oppure se non avete scoperto niente di nuovo, anche solo fino a qua, fino a questo piccolo passo che era l'anteprima. Scrivetemi, secondo voi, se avete già scoperto un sacco di cose nuove, oppure no. Fatemi sapere. Ah, qui era... avete fatto un discorso tecnico tra voi, ok. Tutto, ecco. <ride> Ho fatto chiarezza su alcune cose che sapevo, ma molte sono nuove. Direi assolutamente sì. Qualcosa già sapevo, ma riguardava i patti con gli animali. Si può fare anche con gli animali. Attenzione, però, perché lì si va nelle offerte totemiche. E um, sono diverse, perché praticamente... Per, con il patto con gli animali devi stare molto attento, ma anche con le piante. Però il discorso è questo. Piccola parentesi, però ve la devo fare perché ci riguarda. Se si fa un patto con gli animali, e di solito non si fa con un animale, si fa con la specie, per me sono cose nuove. Eh, perfetto. Ma il, il punto è che l'avete in chiaro. Se si fa un patto, cioè un patto, se si fa alleanza con... Un animale di solito si fa con tutta la specie degli animali. Per esempio con il lupo, per esempio con il giaguaro, per esempio... Con... Eh, ovviamente devi poi trovare l'animale vero, eh. Allora, comunque, il discorso è che... Sì, la specie. Il discorso è che non dovrai mai, poi, mangiare quella specie di animale. Okay? Quindi per esempio se si fa uh, alleanza, che so io, con uh, la mucca, che comunque la mucca è un bellissimo animale, perché è simbolo di abbondanza, simbolo di maternità, simbolo di nutrimento, simbolo di, di, di anche forza, no? il toro, eccetera. Però poi non si dovrà mai mangiare carne di mucca, altrimenti si infrange l'alleanza. Naturalmente anche qua è così, perché... Non si dovrà mai mangiare la quercia, però la quercia e nemmeno le chiande, noi di solito non si mangiano, <ride> capito? E l'alleanza con una carota con cetriolo non l'ho mai vista. quindi, alla cioè, fin fine <ride> quegli alberi. <ride> a me l'avevano insegnato con i corvi, sì, sì, sì, si può fare anche con i corvi, sì. anzi, viene fatto spesso, l'alleanza con i corvi <ride> è molto alta. Nel senso che il corvo, almeno per chi pratica magia intendo, e eh, poi per chi pratica veramente magia poi tutti i giorni, anche con le persone, eccetera, eccetera. Il corvo, la civetta, eh, il gufo, eh, il serpente, e, e sinceramente anche la mucca, sono gli animali più vicini poi a, a un mago o a una maga, o anche, anche nella stregoneria è uguale, a uno stregone, una strega. Sai, la parola stregoneria è strana perché è stata quasi creata per dispregiamento, no? Per, per, per disprezzamento. Quindi eh, è come se la stregoneria bisognerebbe capire prima del cattolicesimo che dicesse sei una strega, no? Perché strilli come una... Eh, prima magari venivano chiamate le donne, per esempio le sabbie, le sabbie, le sagge, capito? Eh, C'erano le sabbie. Non c'erano le streghe. Streghe è una parola molto moderna in realtà, capito? Un po' strana. In teoria si può fare alleanze con tutto, è giusto? Sì, però devi capire come abbiamo fatto anche di qua, come vanno le cose, perché a volte ti rifiutano e basta. Ricordatevi sempre il punto 3, eh? Era. Il punto 3 è importante, il punto 3, capito? Uh, dichiarare l'alleanza e ascoltare sempre la risposta a questa alleanza spesso ti accade che ti possono dire di no. Va bene? Se è tutto chiaro, io vi spiego adesso come si fa questo nutrimento. L'offerta che voi darete all'albero è simbolica, ovviamente. E non importa cosa è. Può essere carne, può essere pane, può essere legumi, può essere vino, può essere latte, può essere acqua. Non ha importanza cosa è. Ma quello che è importante è che tu vai a offrire le stesse cose che hai mangiato nel giorno stesso. Chiaro? E non dovranno mai, in nessun caso, essere degli avanzi. Ovvio. Spero che vi ho messo poi la regola. Semplicemente prima di servire le pietanze nel pranzo, nel pranzo, nella cena, prima di servire le pietanze, una minima parte la riservi per l'albero. Punto. Non è che devi portare subito gli rapporti, poi una volta al giorno, però una piccola parte prima di servirtela. Però vi devo spiegare ora bene tutte le cose. Prima regola di offerta, non fare mai un'offerta con degli avanzi, ma sempre con le primizie. Ok? Quindi questo, vedete che vi ho detto, si parla dell'albero, ma in realtà si parla di tutto. Si sta entrando in questo meraviglioso mondo della magia delle offerte. È importantissimo. Ogni cosa che voi offrite deve essere una primizia. Prima si fa l'offerta e poi è per noi. Quindi, per esempio, se offrite, vi avevo detto di offrire tabacco, no? Con, ecco, quello si compra apposta per gli spiriti. Non è assolutamente accettabile che voi avete il tabacco con cui rollate le sigarette e dite, bah, vabbè, prendo un po', l'ho avuto nel bosco perché è un'offerta. Quella non è accettata. Deve essere una primizia, va bene? Prima prendete il materiale per l'offerta, dopo prendete il materiale per voi stessi. Quindi riguarda qui, mentre mangiate, prima di servirlo ne prendi una piccola parte. E poi fai cosa ti pare. Mangi, bevi, però una minima parte l'hai presa ed è una primizia. Se io ho uh, vi faccio un esempio per favore rispondetemi, perché questo, vedete, è molto importante. Se io ho 10 10 spighe di grano. Ora mi viene in mente la spiga di grano. Se io ho 10 spighe di grano, e ce ne sono. Due, cioè, e ce ne sono, sì, e ce n'è solo una che è sana del tutto, quelle altre sono un po' e un po' e due sono proprio rovinate del tutto, no, eccetera. Quale uso per fare l'offerta? La sana, quella sana, esatto. Quella sana va all'albero. La più bella perfetto, avete capito? la più bella, la primizia anche nella Bibbia antica quando vi spiegano come si fa le offerte perché lì lo spiega dicono che le primizie vanno a Dio il primi, i primi agnelli i, i, i, la, il, la, il primo raccolto più prezioso se ne va a Dio non all'uomo Il primo è tutta antichità che nasconde insegnamenti magico-operativi a chi li sa capire. Quindi, perché naturalmente l'albero è Dio, come no? Tutto è Dio, quindi sempre fai offerta a Dio. Mi raccomando, se vi capitasse di avere delle cose un po' più sciupate, ma delle cose perfette, sempre le cose più belle e più perfette vanno nelle offerte. Seconda regola di offerta, non fare mai un'offerta con qualcosa che non ti appartiene. Non si possono offrire le cose che non sono tue e che sono di un altro. Io sono nel bosco, oh mi dai un po' una sigaretta, un po' di tabacco, Ci ho da fare l'offerta, me lo sono scordato. No. Con questo, però, fate molta attenzione. Io voglio, perché ve l'ho scritta? Perché voglio specificarvi un caso molto semplice in cui voi non siete soli in casa. E quindi quando voi, quando qualcuno fa da mangiare, e quando... Uh, eh, voi non siete soli in casa. Quindi il cibo è per tutta la famiglia. Vi chiedo a voi, come si fa quando il cibo è per tutta la famiglia? Non è per voi. Quindi qualcosa che non ti appartiene, vedete? eh vabbè l'ho scritto male eh, scritto. qualcosa che non ti appartiene quindi se, se c'è la pasta carbonara che magari ha fatto la moglie o che hai fatta tu e è per tutti e tre oppure per tutti e quattro quella cosa lì non ti sta appartenendo perché non è, non è tua è anche di loro è che fanno offerte anche loro no come si fa secondo voi in questi casi Vediamo cosa mi scrivete, questa idea, eh, che poi ve lo dico io. Secondo voi, apro la chat, dunque, uh -huh. aspettate, vado su, su, su, si prende dal proprio piatto prima di mangiare, si prende l'offerta dal proprio piatto, lo si prepara appositamente per l'offerta, dal tuo piatto prima di mangiare, dal tuo piatto cucini a parte, da una parte riservata a te dai una parte riservata a te secondo me si prepara apposta allora il discorso è questo o acquisto un pacchetto in più la do o la do dal mio piatto sì, allora ascoltate avete detto abbastanza giusto tutto praticamente nel senso che certamente si può cucinare una cosa apposta ma sinceramente non si fa mai perché questo deve essere un piccolo gesto che fate non è che dovete stare lì tre ore a fare una cosa apposta per l'albero, no Generalmente, come hanno scritto alcuni di voi, si prende ma dal proprio piatto. Quindi prima deve essere servito anche nel vostro piatto, poi se ne prende una piccola parte, uh, piccola, eh, minima, a parte, e per esempio si mette in un nostro vassoino che abbiamo uh, apposito, in una nostra vaschetta che abbiamo apposita. E la stessa cosa per le bevande. mai Prendere la bevanda dalla bottiglia e la versi nel bicchierino che poi porti all'albero. No, si versa dal tuo bicchiere, perché quella della bottiglia non ti appartiene, siete in cinque a tavola. Quella del tuo bicchiere, la prima, un po' la versi in un bicchierino apposito e la lasci per l'offerta. Chiaro? Quindi, quando si dice che si mangia con i morti, Piano piano, cioè non tutti i giorni, però ci sono, <ride> giorni, però ci sono dei momenti dell'anno, che sono due, in cui si dice che si fa la cena con i morti, si mangia con i morti. Come si fanno le offerte ai nostri cari in quell'anno? Quel, eh, buonanotte. In quel giorno? In quella sera? Come si fanno le offerte ai defunti in quella sera? Così. Mm? Quindi sappiate che non si parla dell'albero, però le offerte si fanno così tutte. Quando si parla di offrire del cibo, ok? Oppure, naturalmente, si prepara apposito per... Eh, alcune, alcune forze hanno proprio delle preferenze per alcuni cibi particolari e allora si può tranquillamente fare. Però, naturalmente, non è che ogni giorno vi mettete a preparare il risotto per l'albero, cioè è ridicolo, capito? Vi ritagliate un, uh, dal vostro piatto e dal vostro bicchiere. Scrivetemi se è tutto chiaro. Eh, prima che voi mangiate, eh, non è che mangiate e poi l'avanzo lo date all'albero. Scrive... <ride> Scrivetemi se vi è chiaro. Chiarissimo, chiaro, chiaro. Perfetto, sono molto felice di questo. Vedete, è importante eh, che sia chiaro, perché se no, eh, si fanno casini e basta, meglio non fare nulla. Perfetto. Allora, mh, un altro esempio di cui vi volevo parlare è il caso in cui siamo un po' lottani dall'albero. Quindi, per esempio, se siamo al ristorante, come si fa? Si, si potrà andare al ristorante, no? Eh. Se siamo al ristorante, diciamo che a volte, a volte questa offerta, ricordate che è un culto di offerta, no? La fate tutti i giorni, una volta al giorno, però a volte... Uh, ah, per chi non avesse chiaro, quando si è lasciato da parte il cibo e anche un po' delle de, de, de bevande, diciamo, non è che subito a corsa le vai a portare all'albero e poi dopo mangi quando è tutto ghiaccio. Okay. Cercate di far tutto in una maniera molto semplice e vivibile. Per okay. esempio, alla, alla sera gli porti l'offerta, oppure al mattino... Gli porti l'offerta, capito? Ve le tenete in una vaschetta, ci sono quelle vaschette di vetro, quelle vaschette di plastica, no? Le vaschettine per conservare i cibi ed è tutto fatto, no? Mettete qualcosina lì e poi una volta al giorno, quando potete, andate all'albero e le date. Eh? Prendetela semplice. Se, si può fare però in altre due maniere, ovviamente da fare una volta ogni tanto, possibilmente, non spesso. Addirittura, sentite, si può anche fare la foto all'albero e se siete lontani, fate offerta alla foto. <ride> eh, io non l'ho mai fatto, però si può fare volendo. Così, cioè, così come, il principio è che, così come ci puoi avere la foto della divinità e degli aciceri, candele, Ave Marie, allora scusa, che la foto del tuo bellissimo albero è uguale, no? <ride> e quindi, eh, tecnicamente, è da collegamento fa collegamento strutturale, quindi ce lo puoi fare. Oppure, se siete, per esempio, al ristorante, come si fa? Sinceramente, si lascia a parte nel piatto, avete il piatto si lascia un po' a parte, di solito verso destra, si lascia a parte eh, un po' del cibo e basta. Ovviamente, con tutto noi stessi, se si può anche con la parola sussurrando con il sussurro: si dice: Questo è per l'albero. Si immagina l'albero e si lascia che non tanto il cibo, ma il suo potere, la sua energia vada verso l'albero, lasciatelo andare là, e voi poi cosa fate? Mangiate tranquillamente il vostro primo. Basta. Tanto quando il cameriere poi prenderà il piatto, non si accorgerà di niente, avete solo lasciato no? quello che lui pensa che sia un avanzo. In realtà voi l'avete prima messo a parte, una piccola quantità di pasta, ad esempio, no? E dite, questo è per i bicchieri, per esempio, spesso al ristorante c'hai due bicchieri, anche tre a volte. Invece di fare uno l'acqua, uno il vino, voi fate tutto in uno e l'altro bicchiere mettete pochissima acqua e la lasciate come offerta all'albero. Potete fare. E basta, penso che vi ho detto un po' le circostanze più difficoltose e ricordatevi che questo vale comunque per ogni cosa non solo per l'albero ma anche in altri casi, vi ho detto anche dei trucchi, così. E, ok, quindi mettete da parte e poi ovviamente indirizzate proprio l'energia di questa cosa verso l'albero e, e basta. E poi voi mangiate tranquilli con questa sapete sul bordo del piatto no? non, è, non dovete mai queste cose qua si fanno con amore e in segreto non dovete mai star lì a farvi vedere a tutti che fate un'offerta eh? questo qui è un'alleanza tra voi e l'albero, è personale eh? ok um, ah ecco guarda ve l'avevo scritto ve avevo cioè avevo messo la domanda perché avevo un mente infatti di dirvelo e eh, quindi ora vi ho già risposto a questa domanda e poi, come qualcuno aveva già accennato, le alleanze si possono fare anche con specifici fiumi, eh, e con, con delle montagne, con degli animali selvaggi, eccetera. Vi faccio una domanda a tutti quanti. Iniziate piano piano a capire come vivevano gli uomini eh, magici dei tempi più antichi. Sì, no, eh, sì, era una domanda così, forse per farvi riflettere, no? Vivevano semplicemente in un mondo vivo. Punto. Ed è chiaro che con un mondo morto non te ne fai di nulla, mondo di plastica non te ne fai di nulla, mondo virtuale anche meno. Ma con un mondo vivo tu ci puoi interagire. Capito? Quanta saggezza puoi prendere dallo spirito della montagna, no? Quanta furbizia, astuzia nel calcolo dallo spirito della volpe, Quanto potere, guarigione dallo spirito del fiume e così via. Un'altra tipologia di offerta è l'offerta di energia. Di fatto. Non è che va a sostituire quello che abbiamo detto. Diciamo che adesso ci spostiamo un attimo da quello che abbiamo detto e finito il discorso. Io qui vi ho messo un piccolo estratto da un libro, che è questo qua. E per magnetizzare un albero, ora forse ho messo anche degli errori, eh, però. Praticamente, diciamo da, dagli anni '70 in poi, alcuni uomini hanno iniziato a parlare di magnetismo magnetismo animale, cioè di una forza magnetica che si può mettere in atto e che poi alla fine porta anche guarigione. Questo esempio qui è un esempio di un'offerta di energia che tu puoi fare. L'offerta di energia si può fare anche alle entità. Si può fare, ora ve lo spiego meglio, però intanto leggiamo qua. No, intanto ve lo dico, se no poi mi passa. L'offerta di energia è un'offerta che si può fare con l'energia proprio, per esempio, dalle mani? Emetti energia, quello che, che chiamavano il fluido, emetti energia verso una cosa e tu hai fatto un'offerta di energia. Uh, un abbraccio è un'offerta di energia. Perché gli abbracci fanno tanto bene? l'hanno dimostrato, eh? l'hanno dimostrato anche scientificamente, che un bambino se viene abbracciato, mi sembra, 20 volte al giorno, cosa del genere, eh, il suo sistema immunitario è completamente fortissimo rispetto a un bambino che non viene abbracciato. E gli adulti sono uguali, nel senso che un abbraccio è curativo. Cioè si prendi cura della persona. Ma, per chi è un po' praticante di magia magari, Dovete capire che l'offerta di energia noi la usiamo spessissimo. La usiamo spessissimo perché ricordatevi che senza offerta non esiste magia. Niente è gratis nell'universo. Se non vi è scambio, non vi è vendita, voi non farete magia. A volte, no? Con tutte queste tecniche new age, di qui e di là, uno fa il ritarello, per esempio, prendi il sale, prendi il pepe, urra, vieni qua ed è fatto. Se non c'è stato questo il rituale non funzionerà. Sinceramente, in alta magia, diciamo, noi si usa quasi solo l'offerta di energia. In più, l'offerta massima che si può usare è quella di incenso. Già di candela, cioè, ovviamente si parte dalla magia delle candele per impararla, però poi quando vai avanti, già le candele sono più per luce che per offerta però certamente anche le candele possono rientrare l'incenso con i profumi ma la vera offerta è quella di energia diciamo che noi non è che però ci mettiamo lì con le mani a dare energia a non so chi ma l'antica scienza magica usa questo in un modo naturale e automatico con la giusta ritualistica perché nei rituali tu troverai i nomi divini, troverai i nomi delle intelligenze, degli angeli, dei jinn, e troverai il fatto che vanno pronunciati per un certo numero di volte, perché altrimenti non se ne risveglia in rukhania, cioè il potere del nome. Questo, tradotto in pratica, ti porta a fare un rituale che dura anche tre ore, quattro ore, in cui specifici nomi dell'intelligenza, specifico nome sì, dell'intelligenza, tu lo andrai a fare, per esempio, mille volte, tremila volte, dipende dal suo numero specifico. E poi l'invocazione. Capito? Eh, generalmente, in questi rituali tu. Cioè il vero strumento che tu usi è la parola, ma sono completi proprio perché pronunciando per il giusto numero di volte il nome dell'intelligenza, tu hai fatto offerta. Perché naturalmente tre ore di rituale in cui tu pronunci il nome, no? Mille volte, mille volte, mille volte, però non vi immaginate solo, c'è un rituale. Ma chiaramente tu stai facendo, l'aspetto esoterico di ciò è che tu stai facendo già offerta all'intelligenza che, che stai andando a chiamare affinché ad esempio ti porti quello che ti deve portare. Capite? Quindi in realtà la saggezza antica faceva queste cose molto precisamente e venivano naturali all'interno del rituale. Un rituale senza offerta è un rituale vuoto. Altri fanno offerte sempre di energia, ve l'ho detto, o con le mani, proprio con l'energia vitale, magari verso il sigillo dell'intelligenza, eh, anche quello alcuni lo fanno. Uh, altri ancora con un'offerta sempre di energia, ma emotiva. Quindi per esempio l'emozione di... Ah, per esempio no, La... Se avete seguito un po' l'inizio diciamo, della mia rubrica sugli angeli delle parti del corpo. Poi avrete visto che il rituale finisce, che tu devi provare per almeno mi sembra un minuto, di gratitudine verso l'angelo. Dopo, quando hai finito il rituale, hai detto il nome, eccetera, è fondamentale che tu fai questa offerta di gratitudine. Ok? È così che funziona. Altri fanno offerte emotive di altre tipologie, e anche quello va bene. Però sappiate che. Senza offerta, il rituale è vuoto. Questo era importante dirlo, anche per, più che altro per chi già pratica de, la magia. Però riguardo al magnetismo, sentite, questo è un altro modo, quasi, no? in cui poter fare un'alleanza con l'albero. Per magnetizzare un albero, quello chiamano magnetismo, no? si inizia abbracciandolo per qualche minuto. Quindi ci si allontana e si inizia a dirigere il fluido, cioè come vi dicevo, verso il tronco, veramente prima ai piedi, no? Poi, quando senti che è completamente permeato, il tronco. Poi dal tronco i rami più bassi che trovi e li permei tutti, di questo fluido, della tua energia, diciamo, no? E poi, sempre il respiro, eh, qua. E poi via via quelli più alti, fino a quando non lo completi tutto, da un lato. Poi cosa fai? Ti sposti di là e fai ridiscendere, quindi parti dall'alto, sempre i rami più bassi, il tronco, e alla fine impregni proprio la terra e arrivi alle radici, fino a quando tutto, tutto l'albero è impregnato uh, della energia tua, della forza vitale. Diciamo così, fai un lato, no? diciamo su e giù, poi ti di là e rifai su e giù. Questa operazione, che dura circa mezz'ora, serve un po' di tempo eh, per farla, viene ripetuta per cinque giorni di setto. Diciamo, loro qui, questi studi, dicevano che a questo punto l'albero è magnetizzato. Da te magnetizzato. Cosa significa? Significa che si è stabilita alleanza. Che naturalmente tu andrai di tanto in tanto a rinsaldare. Con questi, gli, questi esperimenti sul magnetismo animale, che venivano fatti, avevano sempre dei risvolti poi di guarigione. Ogni guaritore ha sempre il rapporto con un albero. Questo sia se l'albero è un po' a distanza, ma sia anche loro facevano proprio con l'albero lì. Nel senso che una volta che mettevano il malato seduto eh, lì, ai piedi dell'albero, a contatto con l'albero, facevano partire il fluido a questa maniera facendo offerta di energia all'albero affinché l'albero facesse la guarigione quindi prendesse la malattia della persona tantissime persone guarivano questi erano più degli esperimenti di una prima scienza ecco siamo negli anni 70 siamo un po no però per dirvi che ci sono anche di offerte differenti, come quelle di energia pura. Allora, adesso carissimi, ci prendiamo una pausa. <ride> scrivetemi, scrivetemi per favore, scrivetemi se... ecco ci siamo. Scrivetemi se avete domande adesso, poi magari ci pensate, però scrivetemi se avete capito intanto. Scrivetemi se avete capito un po' il discorso. È natura, conoscenza, amore, alleanza, rispetto. Sì, sì capito? Esatto. Perché l'alleanza, perché a volte uno dice «Oh, io alleanza non la faccio con nessuno!» Ma così come vi ho spiegato... Dove siete? Così come vi ho spiegato che la magia delle offerte la pratichiamo continuamente anche senza accorgercene, è chiaro che noi facciamo in qualche modo alleanza senza accorgercene con le cose. Capito? È ovvio, per esempio, respirando, noi abbiamo fatto alleanza con l'aria che respiriamo, abbiamo fatto alleanza con, con il corpo fisico, abbiamo fatto alleanza con quello che si mangia, abbiamo fatto alleanza con l'acqua che si beve, e abbiamo fatto alleanza con le persone con cui decidiamo di vivere insieme. Abbiamo fatto alleanza con gli amici, con quei parenti, con, con, con tutto. Non siamo noi da una parte in un angolino rinchiusi, impotenti, e il mondo là fuori, cattivo, minaccioso, <ride> no. <ride> c'è un rapporto, come diceva qualcuno, c'è un rapporto d'amore continuo. Perché l'alleanza è anche amore, no? Alla fine, cioè la base è quella. E più fate l'amore con il mondo, E più che il mondo l'amore con voi. O no? <ride> Ci vediamo tra 3-4 minuti, prendiamo una pausa e poi vi, vi do eh, una pratica completamente diversa.